aspettare che si riscano la spina. prima di nuovo posso a le fiance? si, è la voce di Hassan Bellamir lo sentivo ogni giorno quando ero a <coughs> sì, sono due partite sono due partite lo sento e attenzione ti che ora la lista di intelligence è anche piuttosto bravo da quello che sento e la IQZ mi fornisce miliardi di è un centro ascolto delln venite ad ascoltare ok sì, quindi sì, sì, sì, sì. è che rientrato a casa e ora di vedere cosa fa la nostra spia non molto non tutti sono animali sociali l'interazione umana è difficile non chiamarla interazione umana potrebbe aiutare il lavoro è solo lavoro nessun segno di amici o di famiglia il nostro amico non sembra avere chissà capito Beh, Non siamo certo noi a poterlo biasimare, Visto che tutti ci credono morti <susurre> <susurre> sì. di... <susurre> uh, scat. Signor Cento, ci ha chiamato il custode Le spiace, se ti faccio Ma... un'occhiata, signor Beck Di che si tratta? Questa Ma... ha detto la stessa cosa Se questo, c'è Guarda, guarda, guarda Sto. Cosa? Non è roba mia. Sono certo che potrà spiegarlo a distretto. No. Andiamo. Ah perché scusi, posso spiegarlo adesso a voi? Credo che la okay. vita di Beck sia appena diventata più interessante. Di sì, di sì, di bello, che c'è? Non mi fa un segreto di Beck. Un altro tipo Ну per favore Attento per favore Passa verti E Sta scavalcando la gerarchia, non dai altro. Qualunque cosa sia, è grossa. Sì, devi. Davvero. Dai, stai attento. mi ha detto che il riunioni, per favore. Ho solo fatto delle domande che comunque avrebbe Qualcuno sta distruggendo la vita di vecchio perché Penso... Su che cosa? ¿Por qué qualcuno es a su apartamento? Mm -hmm. Oh, non so chi vuole che so perché so su cosa faceva delle domande o vogliono molto per causa mia e non lo sa faceva domande sulla macchina questo Piccolo c'è un c'è un un un Non so, non Oh. Ci devo casare a fare I'm che non l'avessi lasciato fare il signor Lizzie. Uno di quelli che sanno della polizia si la I'm gonna go Mi sei. C'è il non è Grazie non Grazie vero No <sorricerzione> No <sorricerzione> No <sorricerzione> non <sorricerna> <sorricerzione> <sorricerzione> <tipo> Oh, <laughs> kontrol altında değilmiş. Tamam. Eee, şey şey kusur. Oğlum, kusur. Tamam. Arıyorum koleksiyoncu. Çok da münferitler çıktı. No, no, no, been told Ok, non c'è mai c'è perché mai a i giorni, ho un che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 Ma la chiesa di quale sorella è morta? Allora, la guidiamo no, a fare la prima torta quella pietra? No, no, no, anche Quella è alta, quella il medico non sa, ma No, no, la prima cosa sono pietra C'erano veramente No, no, no, no, no. Mm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 Sì, senza, ma io non ho niente, non ho niente. Sì, sono presente. Allora, mi posso far non ho fatto. Eh, tu vai a raccontare. Sì, perché non ho chiamato? Non ho chiamato? Non ho chiamato? Non ho chiamato? i bambini sì, no. sì. e i bambini è diventata eh, della scuola eh, Marco ha fatto eh, diciamo, un corso di teatro quando ha fatto eh, la rappresentanza eh, nella scuola 30 ore di preparazione, diciamo però come si è impegnato ero contento di andarci e i ragazzi che stavano la insieme a lo invogliavano chiamavano e poi la cosa bella perché poi tu... sul palcoscenico con i genitori il impegnavano diciamo lui il... Il... Il... Il... Certo sì, sonati... no, sì, è stato molto più di un rispetto a un altro ballavo come gli altri però facevo un per si partecipavano e quindi ho fatto qualche delle parole e e mi ha cioè detto il momento giusto, perché che mi sono insegnato in qualcosa, mi un detto un non mi secondo e poi vogliono rifarlo, poi la settimana scorsa mi è andata a vedere la mia e tutto il giorno a una salina, ciò che cos'è, una cosa di artigianza di quadri, di e io mi ricordo che Tiziano ha fatto la riflessa anche per la terapista comunale oltre la maestra di sostegno c'erano quella cosa e i medici sanno a due perché non c'è la strada che sono uscite ad andare con la metropolitana non è l'azione fatto appena, ha sempre riuscito a giuro quindi vado a strada però la sono rimasto con un bel po' di tempo, perché io sono un po' di tempo, di tempo, un po' di tempo, un po' di di qualcuno è per Salerno, dove no? sa. <totipo> diciamo, sa. devo eh, Ho pulito sì, sì, sì. un po', sai. Poi devo lavare i e dici come? Hai lavato la di da pranzo, dici di da Ascolso. Forse devo contenere per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per per favore, tutto 7 e 8. Pietro invece, Lars aveva dato, ha il il tablet, però non si impone un cazzo perché è un tablet molto difficile da adottare. ma in questi casi prima di dare questi posti, devo selezionare i bambini e neanche il bambino normale riesce a usarlo e comunque invece che ha fatto, tocchiamoci a vedere la situazione sul telefonino no! di qualche cosa, schiaccio, pane, schiaccio, no, si dice pane e così poi dire di abbastanza, quello che vuole e la mattina fai fai il caffè con la macchinetta dei professori e' tutto inoltrato, Pietro. Pietro è già stato... Lui ha detto che un'altra adesso è città civile di una scuola, ma dall'altra l'una. Invece Pietro è rimasto dalle 9 a luna. Però mentre prima, l'anno scorso, l'ultima ora se ne andava in laboratorio, che si sta in casa, seduto, questa ha messo il suo le quattro ore seduto al banco. E trovo trovato il Purtroppo anche io, fa la senza che avessi di sostegno, direttamente con il bambino. Oh, le gambe, le gambe, sono molto contento. a si, Sì, sì, sì, ecco, eh, eh, sì, eh, sì. Forse anche perché quel centro fatto un corso di adolescenza, cioè ehm, mi facevano andare in là, eh, poi lavavano i miei piatti, poi un giorno marzo eh, se andavo a fare il letto, E' eh. l'unica cosa, beh, ad uscire potevamo imparare ad attraversare la strada. Eh in dei giardini, sui semafori, tenga da cosa Ma perché? Che urino? Passerà giù adesso, che comune è? Ci Non Devo farci un piacere di tempo, tempo... Però E Sì, quanti giorni queste cose, ragazzi, tutte non si seguite, dire. ci mettere terapie anche a casa. No. perché? Mamma mia, che c'ha. Mamma Um, è un lato di di cambiamento è difficile che te perché questi bambini questi bambini qua non so se è un po' persa ma che stanno... siete morti ma che... però sono situazioni, non, non devo dire, brutte eh. perché loro diciamo che bisogna... Uh, uh. uh. uh e il questo. è sì. Ok, adesso di questo. Perfetto. Adesso devo dire di questo. Ma devo seguire. Perché il tuo video mi a chiesto di rimanere nel dibattito e di essere toccato. Non devo andare invece a perché con le terapie il mio servizio mi ha aiutato tanto. Tanto a me. Tanto a me... A me... A me... A me... A me... A me... Dai, dove from ma è non ha coscienza, perché io non la faccio tutto, come te già diciamo e io sono fatto tutto eh, eh, e per questa qua, certo. Mm. Sì, che certo vero, dove sto in posta sto in il posto e è vero sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì очку vedo, no, no, no, no, no, no. uh, ma... ok no, no, no, no. però che se eh, se, eh, diciamo se un gruppo più grande si riesce a, a sistemare sistemazione potrebbe andare da giusto per richiedere la vostra fratella c'è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 sì sì è preso un po' di più ha preso un po' di più ha preso un po' di più ha preso un po' di più ha preso un di più ha preso un po' di più ha preso un po' di più ha non so se mi questo a dire, non so se mi riesce a dire, non so se mi riesce a dire, non so se mi mi riesce a dire, Io ci lo togo, mi sento più figo, mi più sì. so, più figo. Eh... Ah, sì, Sì, sì. sì, Sì, sì. Non so quanto, però non è alla lunga. Ah, è un giro. Ok, la pulsi te è più o meno. È più o meglio è è Quindi è prossimo. E poi a luglio, eh, a è lì. Ah, ah, ah. Il 3 giugno, nel, Sì, sì, sì, sì, sì, sì, non Ah, eh, è vero. Non sono certamente una cosa, è un edificio, una cosa che mi piace boh, no. <laughs> <laughs> <laughs> un <non> la fa... <laughs> <laughs> <laughs> <Si, vant laughs> è spettacolo. Non è perché... Sì, va bene. È che va bene. ma si vede che quindi vado a Pinerino, vado a Pinerino. voi devo... A voi devo... A voi devo... A voi devo... A voi devo... A voi devo... A voi che ma di e quindi non posso non lo so perché guarda, lo so perché io Facebook fatto che avevo portato i di nel reparto e già c'era i un stili e disse E' poi le diceva non mi ha chiamato niente, ma <susurra> eh, io non l'ho chiamata più, sinceramente, mi Perché c'è un il primo anno, io mi già chiamato, così, per fare Allora, se lei non... non prima è, è stato per il è chiamare, mi ha chiamato, è stato bene, e qualcuno proprio, Allora, eh, a questo punto, e eh, eh, vabbè. Hai è ragione. è e è ti giro ah vabbè certo certo, tu verrà e ci dice ah te fammi cambiare che mate che mate, lo dice e in Italia, e in Italia, è quando Italia, è in Italia, è in Italia, è in Italia, è in Italia, è in Italia, è in Italia, è in Italia, cosa è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 perché ti voglio fare una cosa? Ah, mi senti? Ah, mi senti? Oh, ma. Tanto ti senti? Tanto ti senti? Tanto ti senti? Tanto ti senti? Tanto No, grazie, facendo un video di oggi. Ho fatto un video di oggi. Ho fatto un di Ho un un guarda io stavo che convamo sulla è un altro vicino che si chiama una che si chiama E io ho sentito che i telefoni mi hanno chiesto di andare a fare il mio figlio e mi hanno chiesto di andare a fare il mio figlio e mi hanno chiesto di andare a fare il mio figlio e eh. a fare il mio figlio e eh. mi eh. hanno eh. di eh. fare eh. il mio So. Eh, eh, sì, sì, sì, sì, sì, un ospedale, di mi sono se c'è un che è che è è Eh, un vaccino... Ma cosa c'è? Uccidilo! un vaccino, un vaccino, non c'è un vaccino... Non un ah, un pronto, insomma, si vede, la costiera, sta notte è venuto di si non a tutti i miei non avete bisogno di una patica che avete nove mamme a fare che è la mia patica a tutti i miei ammigliati a tutti i miei ammigliati ai miei ammigliati ai miei mi a la te la tempo il la la ma... le piccie le piccie? tu inizi a stare qua a toccarmi i lumicini non so bene, non so se hai visto l'hai visto l'hai visto l'hai visto l'hai visto Są zamę. Są state proprio... ...działali picci, że nie potewa mai a panicare. Sì, sì, si. ...na legnare, ma potu, że pan ugodni, ma to już omawia. Ani per czerwca, a ne pasce, bo nie pasce olejki. Ma to stracę poi ho passato a, a San Doro, a Giovanna, ah, ah, ah, ah. Uh, perché io um, porto un tu uh, in due pacche adosso di cassino non calzato mancherete, no? Eh, eh, perché tu con il calciere ti ha scenduto poco, poi è neppurata di eh, casa. Eh, ma qui si è passato che quindi ho appena capo. Poi, guarda, io sono il sparo girato, non mi mai, io, qua nei canali si è mai conosciuti, perché poi io mi avvicino, allora, voi siete le carte che è adesso, allora, però tutto è un babbuccato, da qua, da Perché poi dopo l'ho incontrata nella che io stavo uscendo dal di se casa, essere, entrare, il di viene a casa e nella da più di là, da più marito No. E' eh, di il caso, no. No, no. Eh, io sono mi casa a perché? Perché io sono di casa a torre di ma che c'è di casa a di uno un no? C'è Non c'è più no? Eh, vabbè, dopo gli anni si chiudono, no? Eh. E già mi sono visitato eh, eh, da un'iniettiva. devo, Cioè, se c'è visto l'occasione di trovare questa parte, mi sono visitato. qua, ehi, ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, di, Ehi. che Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi perché eh, eh, eh. era un altro Sì, a picchio di qua. Non ho mai vado è, a è, lì è Ho è, un è, tanto, è trovato è, Con Allora ah. ah se fai di questi pulizzi Sì, sì, lo fa si ci lo si si si si si si si si si si si si si si si si si no, che si si si Vieni che, se, che è ricercato a Gaetano, c'è la castello della vostra videota e lo un'altra Eh eh, però no, non l'ho visto perché già ne ero andata io? Comunque nella Ah, ah, eh, ah, curioso. E' un po' per per Eh, sì, sì. Non posso dire non ah. posso. No, no, Anche Eh, non è È Sì. No, c'è un c'è un po' di voce, c'è un po' dato voce, c'è un po' c'è un po' di voce, c'è un po' di voce, c'è un po' di voce, c'è un po' di voce, c'è un c'è un c'è un Gialli, tutto il suo la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 Sì, sì, e aveva impostato da Facebook, da un però vous savez ce que c'est c'est une version vous savez or worse.